in occasione dell'anniversario dell'unità d'italia dal 17 al 20 marzo il museo del risorgimento di torino riapre eccezionalmente al pubblico il parlamento subalpino un evento significativo così come spiega il direttore ferruccio martinotti allora il senso di di aprire il pubblico almeno una volta all'anno avviene da, dal 2017 quando io sono arrivato al museo una ragione molto, molto semplice banale come si fa a non concedere al pubblico di, di accedere a, un, a questo luogo meraviglioso che è una pietra angolare della storia, della politica, dell'architettura dell non solo italiana ma europea sia chiaro, l'aula si vede nel percorso di vista da un affaccio, da una vetrata, si vede benissimo è chiaro che entrarci dentro e quindi poter alzare la testa vedere la cupola guarignana, respirare l'odore di questi velluti guardare queste meccature dorate a guardare i nomi di chi si è seduto eh, in quest'aula, vivere la suggestione che come dico sempre non è una, una, una mise en scène, cioè l'orologio e il datario, si sono fermati al 28 dicembre del 60 quando i lavori della, de, de, in questa aula eh, sono cessati, le 14.30 del 28 dicembre del 1860, quindi questa è una ragione credo ampiamente sufficiente per almeno una volta l'anno aprire questo luogo, oltretutto negli ultimi due anni non l'abbiamo potuto fare causa Covid, quindi un rafforzativo ancora di più. In queste giornate speciali dopo la visita alle sale del museo sarà infatti possibile visitare a piccoli gruppi quest'aula dall'atmosfera magica, accompagnati da una guida che ne illustrerà la storia e l'architettura per un'esperienza immersiva e contemporanea. Questo luogo prende eh, la sua forma compiuta con l'emanazione dello Statuto Albertino del 1848 il senato era già eh, a Palazzo Madama, si trattava di trovare un, un luogo per questa nuova assemblea un'assemblea non più di nomina regia ma elettiva si sceglie la, la vecchia sala da ballo dei principi di Carignano qui nel, nel, nel cuore del, del, del, della manica guariniana eh, del palazzo viene riadattata quasi incredibile a pensarci e, ebanisti e falegnami lavorano indefessamente in soli 52 giorni si allestiscono più di 200, 200 scranni eh, non, non parliamo chiaramente di, di suffragio universale ancora non, eh, però per la prima volta eh, si, si mette un nome su una scheda e la si inserisce non c'era nemmeno un'urna c'era un cappello quindi qui inizia incontrovertibilmente a declinarsi la grammatica parlamentare della storia del nostro, del nostro paese un primo ampliamento porta gli scranni a, a più di 300 per via delle annessioni aumentava il numero dei deputati finché, e qui si, chiudono, si chiude la vita di quest'aula il 28 dicembre del 60 non sono più sufficienti si costruisce un'aula provvisoria nel cortile del palazzo un'aula che conteneva più di 600 deputati pochi anni dopo, ed è in quell'aula peraltro che il 17 marzo del 61 viene proclamata l'unità d'Italia. Si iniziano poi, pochi anni dopo, eh, iniziano i lavori per la costruzione di quella che avrebbe dovuto essere la, la locazione definitiva della Camera dei Deputati, quindi si chiude la, con la manica ottocentesca che dà su Piazza Carlo Alberto, si chiude il palazzo però nel frattempo eh, succede che la capitale viene trasferita a Firenze e quindi con, con, con il trasferimento si chiude l'avventura la, la, la, parlamentare di questo, di questo meraviglioso luogo.